Ciao ragazzi, bentornati a questo mini, mini mini corso sulla scala pentatonica sul suo utilizzo in vari contesti per la composizione, per le melodie, per l'improvvisazione eccetera eccetera come studiarle eh, in modo più chiaro e semplice possibile allora, eh, prima di addentrarmi appunto su, eh, sull'improvvisazione quindi sull'utilizzo della scala pentatonica eh, su, su determinati giri di accordi in determinati eh, stili musicali poi vedremo le sostituzioni che ci faranno cambiare colore alla nostra eh, improvvisazione vedremo tutto più avanti. prima di andare appunto eh, verso quella direzione è giusto comprendere e diciamo, immagazzinare e assorbire la sonorità e la potenzialità che ha questo tipo di scala allora, vi faccio eh, un paio di esempi eh, sia per la parte melodica di un brano oppure per, per un groove eh, eccetera eccetera con l'utilizzo appunto di questa scala eh, sentite se conoscete questa melodia conoscete tutti il letto B, sembrano tante note, eh, ma questa famosissima storica melodia è stata costruita interamente con sei note, quindi eh, scusate, cinque note, eh, che sono le cinque note della pentatonica di Do, quindi Do, Re, Mi, Sol e La. Quindi identica alla pentatonica. La minore, abbiamo già detto. Gli accordi sono Do maggiore, na na, Sol maggiore, La minore, Fa maggiore, Do, Sol, Fa, Do, La minore. Fa, Do, Sol, Do, sono questi gli accordi più o meno. E appunto la melodia è stata interamente costruita, come vedete scritto nel PDF, con queste note. Quindi Sol Sol Sol so, so, la, la Mi Sol Sol Do Re Mi Mi Mi, mi eccetera eccetera. Eh, questo è uno dei milioni di esempi che potrei farvi, altrimenti un'altra composizione che io faccio spesso, che utilizzo spesso di riferimento perché è un brano che mi piace moltissimo, è questo, sempre in fase melodica, quindi la melodia. Amazing Grace che è un brano tradizionale diciamo eh, non ricordo mai se è scozzese comunque delle zone Irlanda quei posti lì e in questo caso è costruito ora non mi ricordo se è la tonalità originale comunque io l'ho scritta in Fa maggiore e eh, tutte le note che compongono la melodia sono eh, prese dalla pentatonica di Fa quindi Fa Sol La Do e Re Sentite come eh, eh, l'utilizzo di questa scala può portare anche a eh, la composizione di melodie che hanno fatto la storia eh, Ora vi faccio un, un paio di esempi invece di eh, linee di basso storiche, eh, conosciute anche da veramente dai muri, eh, una è questa, ovviamente, è Billie Jean di Michael Jackson. Allora e cosa succede qui siamo a tonalità di fa diesis minore eh, quindi per comodità pensiamo alla relativa maggiore pensiamo alla pentatonica di la maggiore quindi la si do diesis mi e fa diesis quindi ho solo eh, scambiato l'ordine delle, delle note quindi la pentatonica minore fa diesis fa diesis la si, do diesis, mi infatti il riff eh, quindi tutta la struttura principale di questo brano che eh, credo sia una delle linee di basso più, più, più conosciute de della storia, delle storie de dei secoli, de della preistoria è costruita interamente usando le cinque note della pentatonica minore di fa diesis o maggiore di la perché fatti parte da fa diesis poi c'è do diesis, mi naturale fa diesis, mi naturale do diesis, si do diesis poi quando va in si minore l'accordo e suona si fa diesis la si L'ultimo esempio che volevo farvi, non mi ricordo con chi ne parlavo in questi giorni, è questo. Ovviamente si tratta di Money dei Pink Floyd, un brano in sette quarti, quindi uno dei primi in cui eh, mi addentrai nei, nei tempi un po', un po strani, diciamo e se ci fate caso eh, anche qui ora non mi ricordo se è, se è proprio in si minore brano comunque io l'ho scritta così quindi abbiamo si, si, fa diesis si, fa diesis la, si, re queste sono le note quindi, sì, eh, la pentatonica minore di Si sì è composta da Si, sì, Re, Mi, Fa diesis e La, oppure se vi torna meglio la, la relativa maggiore, quindi di Re, è composta da Re, Mi, Fa diesis, La e Si, sì. e come vedete tutte le note anche di questo mega riffone di basso storico è composto dalla pentatonica, esclusivamente dalla pentatonica, minore di si sì, o maggiore di re ora questi sono diciamo i primi esempi che mi vengono in mente una cosa fondamentale appunto prima di andare avanti è eh, se date un occhio nel pdf e eh, andare a ascoltare gli esempi che vi propongo eh, quindi appunto di melodie c'è anche un discorso armonico utilizzato soprattutto dai pianisti jazz che fanno uso di, della pentatonica per delle successioni di accordi ma non mi addentro troppo quindi parliamo per ora di melodie di, di riff di improvvisazione eh, vi farò degli esempi che vi invito ad ascoltare e poi andremo avanti e vedremo come applicare eh, quello che abbiamo studiato, quindi le, le varie pentatoniche, ovviamente su tutta la tastiera, in tutte le tonalità, e come applicarle in vari generi e contesti musicali diversi, e poi come eh, abbellirle. Faccio qualche esempio a volo. Eh, Pensiamo la minore, quindi facciamo mi minore. Uh, uh, uh. Se deve stare all'infinito a fare dei fraseggi con questa scala senza toccare note esterne, però già se inserisco questa mi cambia già moltissimo il sound, la cosiddetta scala blues, quindi una nota in più che la quarta diesis oppure. Quindi la seconda sono piccoli spedienti, piccoli trucchetti che poi vedremo insieme e eh, che fanno un po' la differenza poi quando si usa tanto queste scale perché altrimenti diventano eh, monotone eh, oppure utilizzare proprio delle pentatoniche di altre eh, tonalità diciamo così. Quindi ad esempio su un accordo di Do maggiore ci suona la pentatonica di Re maggiore vedremo perché. Perché lì dà un sound totalmente diverso. Però vedremo tutto nel prossimo video. Per ora vi saluto e vi auguro una buona serata.